faccio dipendere, sai che giro io, indiano, che io volessi la bicicletta della ma, macchina ma, leone posso ma, con lui, mi ci aggancia a traino, mi aggancia a aggancia a traino, mi aggancia a traino, mi aggancia a traino, a traino, mi aggancia a Qua, qua, sì. Poi, ecco vedi, non Altra. deve. Infatti non deve fare Non deve in quel modo. Eh, non ci sta bilanciando. Si fa ma qualche volta di più Adesso guarda, dopo. Io mi ricordo quella volta. Guarda lui. male pulito. Ah, lui? fece, ci cioè, appena... Pessavamo bagno, no? Sì, si, me lo mi aveva sorriso prima io. E ti ha fatto il volo, sì. E lo scatto subito? No, mi ricordo, eh, quello volta, che tutto. Mi si è fatto quasi lui. Io sono io andavo al e io perché? Stavo di tanto, già oh, cioè, oh. oh. oh. sì, volta quella mattina Ho preso... la voglia di Non Non It's Bene, voglio rubare. Ancora. Ehi, io poi... Ti eh? porto una gran pesca. Come vuole poi del cazzo. No, Ti no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. No, le cazzate Oh. Com'è stata questa salita? A dura. venire su? Veramente dura. No come. Parla con lui. Digli no? la Sella che il numero che si fa, no? Sella fa sto numero. <ride> 113. <103. 103. ride> la faccio mica. <ride> Oh, well, it's my energy. Oh, it's a good 去去啊,去哪了?水啊? 他。他。他。 Ho detto, mica trovò meglio la gamba non trovò meglio la me avanti eh fanno passati eccolo sta arrivando chi è che lo chiedeva io il chido ah, eh, dai, dai, dai, dai. Oh. una la bandana, rosa originale. Cazzo. Oh! 3.000 € per F. Cazzo! Cazzo! Un'impressione su questa carovana. Beh, non mi fermarsi. Ci sta molto tempo, sì. No. Incredibile del giro d'italia per soli 10 euro, solo 10 euro <ride> metto un po' inclinato così l'acqua non ha chiappa <ride> Sono io sto bene qua. c'è <coughs> Tanta pendenza è un po' Thank <laughs> you. Pantone. Ah sì, è sta per sì, è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 Felicia, ciao. Felicia. Felicia. è è Felicia. Felicia. Felicia. è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 non mi ricordo più, non Non ¿Cuál <tose> es Ah, sí, sí. Si son le ¿ves? No, los que ven son Es que es... ¿Ves? Es es peligroso. Es que es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Es per sì. riva sì. sì loro! Ma perché non madonna? Eh passano troppo vicini! Fanno diobono tutta la sede strada! Non trovo a la gente però raga! Io, io trovato! Io fatto controversione, adesso si è scalza! Eh, dai eh, eh, right, se è scansato! Vedi è passato per via! no, bravo! Eh, eh, eh, vado, che eh, eh, porto lui? io, eh, eh, <ride> oh, manco, manco. io buono, n'altro può fanno la scorta a niente ogni due secondi e eh, quelle fanno queste oh, anche questo è ma via, là! là. Madonna, io adesso gli faccio un ombrello! Cambia <laughs> fidanzata! Anche questo fa a se ti fa sognare e basta! Eh. Non ti preoccupa, a me fa lo sognare! c'è scritto così, eh! beh Cosa fa così, di là! così, mi fa così, mi fa Ogni due secondi. secondo peggio eh? con la moto se mollono Io infatti oggi voglio mettere con la bike. E ma penso ieri è stato peggio col fango no, sì, sì, ieri, le... ne... mi cazzo, non si sono venute, pochissime sì. Eccole, le, le biciclette, eccole quello del tempo tua, passato quello del tempo quello di dare le cose no, non lo so, non lo lo so, non lo non lo so, non lo so, non lo non lo lo Eccoti qua, eh. Come ma di tutto, di tutto! Dai, dai, ecco! Ehi! Aspetta che <ride> Ehi! <ride> <ride> Ehi! Ehi! Ehi! ecco. Ecco, ecco, Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! E Marco, è Marco, è Marco, Marco, Marco! E Marco, E E I want to get it. This is oh. a national tribute to PYMI You can use an Arabian country that says that it makes it for all of us If he had found a pure dilemma or whatever This can make us This dancecake and Ma che era un francese? Curani! Curani! è Curani! Curani! Curani! Eh, è a la foto! Dio mio! E la il fucilie! Ecco, ecco, si faceva la foto! <ride> e per davvero ecco, ecco! E <ride> per davvero ecco! Ecco! <ride> <te> <ride> <te> <ride> direttore generale vai Cipollini no. oh, oh, oh. vai Cipollini ecco, ecco, ec, è tutto in gruppo so. no, ecco Stai, dai, dai, dai, dietro. dai! Stai, dai! dai! è Stai! Stai! dai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! sei so dietro? cosa c'è per la musica è tutta dai, vai! si, che bello, le strisce sono queste! eh, riga, vai! questo quando arriva! cos'altro 4? sono già staccati Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, ah, vai, so, ah, che fanno. Sì, La mio, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai dai! Mamma mia Ehi, È tutta di scelta ah boh. <ride> Non mi ha fatto il saluto, mi ha fatto il saluto, mi ha fatto Controlla la gabibbo! Il ritardatario c'è? un minuto Vieni giù e tutta una traccia <sessi> voglio che voglio mi spogliamo oh oh, oh. oh, sì, sì. sì, eh? <susurra> e rimettere un altro bike ce l'avevo oh oh oh oh c'è oh oh oh le oh oh oh oh oh oh oh oh oh se oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Se oh oh il palermo di Daniel Coffman prima di...